Salve a tutti, rieccomi qui, come vi avevo promesso, vi avrei fatto vedere come avrei concluso il mio lavoretto di Natale. Dopo aver fatto quindi tutti i cuoricini, sono andata alla ricerca del famoso nastro. Come vi ho detto, sono andata al mercato sabato e, come voleva si dimostrare, non ho trovato niente. Allora i vari rivenditori mi hanno detto: vabbè, passi magari dal negozio, molto probabilmente ce l'abbiamo, lo, lo troverà. Lunedì sono andata in negozio e purtroppo quello che avevano era poco. Allora mi hanno chiamato il fornitore, il quale ha detto: vabbè, mercoledì pomeriggio vi, vi faccio avere il nastro. Sono ritornata oggi pomeriggio sperando di trovare finalmente i metri che mi occorrevano, perché avevo calcolato circa 20 metri di, di, di nastro e ho avuto la spiacevole sorpresa che il rivenditore aveva portato dei nastri sì come li volevo io, però eh, realmente, scusate un attimo il rieccomi eh, e non ricordo però dove ero arrivata perché adesso la testa sta con quello che devo fare dopo. Va bene, ehm, ricapitolando, allora io vi stavo dicendo comunque che alla, alla fine ho dovuto eh, ricambiare di nuovo l'idea, avevo pensato di fare ehm, qualcosa con tre cuoricini, però vista la quantità limitata di, eh, di nastro che ho trovato, ho dovuto ripiegare adesso su due. Il lavoretto finito, ne ho già fatto uno proprio per vedere un pochettino come andava, e questo qui. Che dite? Riuscite a vederlo bene? vi piace? ecco qua, un fiocco d'amore, un nodo d'amore, scusate, con due cuoricini, con dei pendenti allora, cosa ho fatto? nel mio girovagare in questi giorni sono ricap ricapitata all'epicasa e ho trovato uh, queste decorazioni per natalizie mi hanno attirato, bene male, un po' di luccichio comunque ci vuole, è Natale, non, non, non facciamo brillare qualche cosa e così eh, li ho presi, ho avuto l'idea praticamente di utilizzarli tagliandone una parte, fino a qui ok Dopodiché lo infilo dal lato del cuoricino da dove noi abbiamo tirato via il palloncino Ah, volevo farvi vedere come li ho tirati via, però purtroppo non posso perché in casa non, non vedo niente da fare Si sono divertiti loro a tirarli tutti quanti fuori i palloncini Per cui adesso non ve lo posso fare vedere, posso soltanto far vedere i palloncini fuori, fuori dal cuoricino E pazienza E Comunque ecco qua. La, la prima parte è stata fatta come vedete. Semplicissimo. No, di nuovo il telefono. Non dite che mi devo rifarmi di nuovo la registrazione, perché francamente io sono sicura che stasera il diavolo ci ha messo la coda. Allora lasciamo poi vedere. Come ho detto, questo è il cuoricino finito ne avevo già un altro già pronto perché comunque me li avevo preparati un pochettino, ho già fatto un po' di prove. Il nastro che cercavo era un nastro a quadrettini rosso, questo qui. E ne volevo circa 20 metri, avevo calcolato. E invece l'unico che sono riuscita a reperire è stato soltanto a 12 metri. Se ne volevo 20 metri avrei dovuto aspettare la settimana prossima, ma non c'era più tempo perché comunque sia la scuola, gli impegni sono uno dietro l'altro, eh, mercatino per l'unicef, la recita eh, le prove generali, eh, eh, sarebbe stato malamente impossibile per me riuscire a, eh, a fare tutto e quindi mi sono dovuta adattare mi ho detto che invece di usare due appunto ne ho usato tre, ne ho usato due scusate, con la testa sto un po' così vabbè allora questo è il nastro che io ho tagliato, 80 cm di nastro e vi assicuro che un lavoretto che si, può, si fa in bellissimo tempo non c'è niente ne lascio una parte più lunga e una parte più corta, prendo due, i due capi e li piego in due, vedete così? Dopodiché faccio il nodo d'amore, eccolo qua. No, un pochettino senza stringerlo troppo perché altrimenti sembra poi una corda e noi non dobbiamo impiccare nessuno adesso mh, piego prendo la colla a caldo non sto facendo io perché la colla a caldo lo sapete meglio di me se ne cade anche una piccola goccia anche una piccola goccia sulla mano, dispellate, spellate, vi C'è mio figlio che sta cercando di dirigermi, di fare il regista praticamente per l'inquadratura. Meno <ride> male che ogni tanto qualcuno in casa mi aiuta, non è che un po' mi lasciano veramente sola sola. ancora <ride> troppo caldo, aspettavo un attimo, accidenti. La prossima, la okay. e abbiamo incollato il primo codicino facciamo la stessa cosa con l'altro capo il fiocco, non la allora, caldo, allora eh, a casa mia non vi dico che cosa c'è qua, tra lui che fa il falegname, eh. io? E io che boh, non so che cosa faccio, ok. Parte. ed eccoci qua il lavoro è finito cosa ne pare è carino questo mm? si vedere vedere l'ha voluto quanto eccolo qui il nostro regalino di Natale Guardate il vino Ma mm. Se volete potete pure non so, chiederci un buon Natale con una penna dorata, con un glitter, eh, un nastro, se volete proprio farlo natalizio. Siccome io non voglio, come avevo già detto, non, non voglio che sia una cosa da usare soltanto al Natale, ma comunque il bambino se la può pure attaccare nella sua cameretta, vicino magari alla libreria della cameretta, un po' come, come eh, ricordo per abbellire la stanzetta vabbè spero che vi sia piaciuta l'idea non è niente di eccezionale, una cosa semplicissima, un fai da te che non richiede né un particolare impegno né un dispendio già. non andrete in fallimento insomma con il capitale e alla prossima, ciao ciao